cavolo di voglia mettermi a fare infoprodotti, lo prima, non, ce la, non ce la posso fare, magari un domani, però ora non ce la posso fare. Uh, quindi si può fare anche solo clinica, ma si può declinare in tanti altri modi. Vedi mm -hmm. tu, vedi Luca, vedi Gerry, uh, vedi Bernardo, eccetera. Mm -hmm. um, Com'è sta roba? Cioè, com, com, come, te la vi, come, come ti vivi tu? Come ti, non la so qual è la domanda, dimmi qualcosa <ride> di, di questo mondo. Eh beh, beh, è bello, è bello, perché ti dà modo di prendere fiato.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 Se dovessi fare una crasi, oggi mi piace la parola crasi, l'ho usata okay. anche prima, penso che non, non mi è usata in vita. E questa è ret figura crasi. retorica che ma, faccio fatica a ricordare. A piace come mi suona in bocca, okay. crasi, no? crasi. Uh, se dovessimo fare um, uh, un mix delle de due cose, um, Invece, molto questo concetto. Uno, seguire quello che ti piace, cioè è anche tu, però riprendendo quello che ho appena detto, no?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 50 volte che ci andavo all'anno, 40, una nebbia che non si vede da qui a lì, certo. ok. Quindi sensi da ragno. Ti credo che <ride> io pensavo che andassi in treno e mi tornava tutto il discorso dello studio della meditazione. No? perché no. fa in treno, in treno. Un, un allora, anno poi... in treno, poi sono passato alla certo, macchina. Okay. <ride> Però l'idea del non è così. Luca dice: Mazzucca lì dice, devi ragionare da maratoneta, non da... Sì. da 100 metri. Se vuoi tutto e subito, non avremmo una scuola di specializzazione.